Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio per la nostra piattaforma kick Beta per fare le live, ovviamente eh, c'è chi ha bisogno di mettere la chat nella live, gli eventi, il seguaci, il chat, il ride, tante belle cose, anche l'obiettivo follower come questo qua come puoi vedere in basso a destra c'è l'ultimo follower. Ho fatto un test e poi c'è il followers, l'obiettivo. Mi sono iscritto proprio oggi a questa piattaforma. Vi consiglio veramente di iscrivervi al mio canale Kick Beta. Se volete, possiamo anche aiutarci a vicenda perché voglio iniziare una nuova avventura su questa piattaforma. Quindi, eh, ragazzi quindi in questo nuovo video vi spiego come impostare proprio al meglio queste nuove funzionalità su questa piattaforma per streamare quindi se voi state usando OBS Studio oppure Streamlabs è la stessa cosa, tanto a noi ci interessano i link, quindi attraverso i link potranno uscire queste nuove funzionalità quindi se io adesso scrivo nella chat ho anche messo la chat su OBS quindi metto e scrivo ciao come puoi vedere esce il ciao qua sotto ok? quindi iniziamo prima ad andare nella nostra ok questo qua kick beta e poi il programma che uh, ho usato per fare tutte queste cose qua si chiama Botrix Botrix Beta. Ed è veramente un ottimo un'ottima piattaforma per fare tutte queste cose: uh, I widget, avvisi, profilo, proprio, proprio tutto. Puoi fare qua sopra. Quindi iniziamo prima ad andare nella nostra piattaforma Kick Beta un casino, certe volte mi dimentico sempre il nome di questa piattaforma dashboard del creator questa qua andiamo un attimo sulle impostazioni chiave di streaming urlo del flusso c'è questo urlo del flusso questo qua e poi c'è la chiave di streaming ok quindi fate copia su questo url. andiamo su OBS Studio OBS Studio vai su impostazioni uh, dirette servizio personalizzato, quindi se stai streamando su Twitch, metti personalizzato server, e metti il codice delle dirette, e fai applica, ok, capito? quindi, ed eccolo qua, e sei pronto a streamare ora, per queste nuove funzionalità da mettere nella live basta andare su questa piattaforma Trix, e qui come puoi vedere all the widget questo è per l'iscrizione i seguaci, ride ok, tutte queste cose quasi io faccio copia e eh, nella mia live metto faccio più browser mi raccomando per fare queste cose devi mettere sempre browser scrivi quello che devi mettere quindi io metto un um, seguace seguace, mancia, iscrizione tanto se metti tutto in una sola fonte è più comodo perché poi eh, esce sempre nello stesso no, dove l'hai posizionato quindi faccio ok faccio così incollo se io lo metto qua qui, qui dentro uscirà il seguace, il right Discrizione, tutte queste cose qua usciano Veramente un sacco di cose Lo cancello perché eh, Non mi serve Quindi se io metto Perché già lo tengo messo Quindi sub E faccio Che ne so, seguaci Eccolo qua La prova, un test Questo qua Faccio, che ne so Mancia Non male per inserire questa chat su obs studio bisogna direttamente andare su pannelli pannelli browser personalizzati e scrivere chat, qua sopra, kick chat sopra kick.com slash il vostro nome utente quindi il vostro nome utente non mio slash chat room Fate applica e si aprirà così una scheda. Ecco, quella scheda la potete mettere da qualsiasi parte, cioè proprio qua sotto, qua, destra, sinistra, in alto. Basta che è uscita la schedina della chat. Ok? E fate applica quindi in questo caso tu puoi anche modificare la durata dell'allerta l'animazione, l'immagine, il colore del testo e puoi fare qualsiasi cosa la fornitura invece dell'immagine eh, per questo farò un'altra guida su come aggiungere una propria immagine personalizzata o altro se invece hai qualcos'altro in mente, tipo immagine, suono ci sono, mi sembra, dei siti, se tu scrivi giphy.gif dovresti trovare un sacco di gif di queste qui e le carichi qua sopra ok poi farò una guida su questo quindi abbiamo collegato la streaming c'è il contatore di spettatori quindi puoi vedere quanti spettatori ci sono nella live quindi se adesso faccio un attimo copia e su OBS Studio metto più cioè eh, ho sbagliato uh, SPECT ok e faccio incolla ed eccolo qua come puoi vedere in alto a destra c'è cioè, il numero di spettatori che ci sono in live ok grazie a questo uh, contatore di spettatori quindi a me sinceramente non mi è mai fregato del numero di spettatori o io stream anche su sulla piattaforma Viola e streamo così ogni tanto non mi ha mai fregato questa cosa in alto a destra uno degli spettatori così io giocavo e parlavo con chi entrava nella mia live e qualcos'altro facevo quindi eh, tolgo questo non mi serve non mi serve proprio ok quindi che vi posso dire di più abbiamo collegato la live abbiamo messo il widget uh, la chatbot uh, è di, diciamo un moderatore un moderatore per la nostra chat quindi protezione protezione dell'emoticon elimina i messaggi che contengono una quantità eccessiva di emoticon io sinceramente darei il permesso di di far scrivere allo spettatore 10 milioni di emoticon nella mia chat non mi interessa proprio poi elimina i messaggi che contengono con eccessiva di simboli eh, simboli strani eh. contengono collegamenti link simplici sì, rispettati di inviare spam alla chat esatto confermare sì. ora sul nome non mi interessa comandi. comandi ah i comandi sarebbero questi cioè, io scrivo, ok, facciamo comando, faccio comando e scrivo, che ne so, YT. Messaggio: Iscriviti al canale, ok. Vado a prendere il mio canale YouTube, faccio copia, incolla e confermare. Ok, questo qua ce l'ha. Ce l'ha. Come si chiama quel bot? Nightbot, ce l'ha. La dashboard di, di Nightbot. Invece su Botrix puoi fare tutto, c'è tutto proprio. Qualsiasi cosa puoi fare questo. Quindi io adesso scrivo. Se ho scritto bene. Eccolo. Iscriviti al canale. Ma che bello, veramente è una bella cosa. Cioè, tu proprio e cerchi sopra. Ah. Vabbè, puoi mettere qualsiasi cosa. Oh, timer. Non, lo... non hai ancora giunto nessun timer. Questo non l'ho capito cos'è, però non è che non credo che ci interessi tanto, non lo so, caratteristiche aggiuntive, Avvisi di chat. Messaggi vocali. Ah, ho capito con il comando. La gente scrive e appare una voce metallica Nella tua live Sistema di livelli, sistema di punti Importa da Nightboard No, no, niente comanda netboard, Potrebbe essere... No, lasciamo stare. Sì, salviamo tutto Ok, questo qua invece della realtà Questo non ci interessa e niente, niente, spero, spero che abbiate capito come si aggiungono questi, queste nuove queste cose nella live quindi sempre su più browser e metti il link metti il nome come vuoi chiamarlo e su streamlabs è pure la stessa cosa quindi ci vado su streamlabs quindi poi è anche un casino perché se tu vuoi streamare su delle piattaforme e vuoi mettere tutte queste cose qua eh, ci vorrà veramente un sacco di tempo poi dipende da te da come ti trovi tutto queste sono tipo funzionalità di twitch quindi se io clicco su più che okay, come puoi vedere sorgente browser aggiungi la sorgente aggiungi invece una nuova sorgente io scrivo chat aggiungi sorgente e come puoi vedere io adesso cancello questo url della chat e metto la chat di kick uh, beta quindi uh, ok, copia e metto l'url di kick beta e faccio chiudi ora che è uscita questa chat io adesso scrivo spera sperando che esca ciao ok, si sì ok, quindi su Streamlabs funziona così pure la elimino perché questo è solo per Twitch sì, non mi interessa quindi potete aggiungere queste cose anche su Streamlabs Tanto come ho detto OBS e Streamlabs, Streamlabs sono più o meno uguali sì, sono più o meno uguali quindi su più però le tiene più comode queste cose, tipo si apre una bella finestra con tutti questi pannelli le puoi anche vedere meglio, sono anche più grandi sono acquisizioni gioco, acquisizioni audio, schermo, sorgente browser, tutto vi consiglio veramente anche di guardarvi la guida su come settare al meglio Streamlabs per non laggare nelle live Ogni tanto streamavo su Apex e non laggavo proprio 110 fps su Apex con risoluzione 936p Però è ottima con bitrate molto alto quindi non si vedevano i quadratini I piccoli cubetti che vedi nelle live che non si vede proprio Non riesce proprio ad acquisire l'immagine video Quindi ragazzi che vi posso dire di più? Se vi serve qualcos'altro commentate non abbiate paura commentate eh, se ho dimenticato qualcosa ditemelo quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida e noi ragazzi io come ho detto vi consiglio di iscrivervi ai, al mio canale youtube a di seguirmi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao